Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Sì! Buon day! Benvenuti in questo nuovo video. Scusate la voce ma, raga, non guarisco più. Cosa dovete fare? Lasciate già un bel mi piace, e iscrivetevi al canale e se vi iscriverete durante questo video, ormai lo sto facendo sempre, commentate con nuovo iscritto e vi metterò i cuoricini. Cercherò di dare benvenuto ai nuovi iscritti, ai nuovi componenti della famiglia di... Giuse, tutti piccoli honest. Allora, oggi siamo qui con un video diverso Dal solito, non sarà un vlog Cosa faremo oggi? <ride> oggi proveremo a vincere un iPhone Cosa è successo? Praticamente Mi ha contattato Drakemall e mi ha detto Ehi Giuse, abbiamo visto Che il tuo telefono è un po' ridotto male E in effetti tutti i torti non ce li hanno Ovviamente ringraziamo sempre Roby Ecco per avermelo conciato così E mi ha detto ti andrebbe di provare a vincere un iPhone? E io ho detto, eh, sì sì, vorrei provare a vincere no? Basta che mi fate un'assicurazione contro danni provocati da Roberto Oggi siamo qui su Drake Mall E come vedete un, un sito, un'applicazione, chiamatela come volete Dove abbiamo dei crediti, qua ci sono 100 dollari E qua ci sono varie confezioni dove possiamo decidere di aprire Provare a vincere appunto qualcosa Questo sito ovviamente va a, a fortuna, ok? Non è detto che io possa vincere qualcosa Però mi hanno dato l'account premium L'account premium in teoria, e dico in teoria ti dà qualche possibilità in più di vincere Quindi oggi voglio provare a vincere un iPhone E vi prometto, ve lo prometto Che se dovessi trovare qualcosa di più costoso tipo un Mac Un MacBook, quindi il computer dell'Apple Lo scarto, giuro che lo scarto perché io voglio l'iPhone X Voglio l'iPhone nuovo, visto che il mio mi sta abbandonando E prometto anche un'altra cosa che non lo lascerò mai in mano a Roby E non lo lascerò mai sul tavolo da qualche parte lo terrò sempre in tasca quindi io direi di iniziare subito, di provare la fortuna Vi lascio anche il link del sito in caso voleste provare anche voi Vi ricordo che io sto usando l'account premium Quindi con l'account premium ho più possibilità di vincere E direi di commentare con hashtag buona fortuna. Allora stare in postazione così seduto mi fa stranissimo Cioè mi fa proprio strano io di solito giro con la fotocamera, tutto Comunque, allora, siamo sul sito, non sono bravo a fare queste cose perché io sono un vlogger, hashtag vlogger, in genere non registro video sul computer. Allora, siamo su Drake Mall Wow Case che c'è un overboard. Oh! Un portachiavi! Un portachiavi, cioè mi vorresti dire che con l'account premium io trovo un portachiavi? È arrivato il momento ragazzi, è arrivato il momento. Raga, sono teso, io devo vincere quest'iPhone perché il mio è distrutto. Proviamo. Posso scegliere solo un oggetto, di conseguenza, se mi dovesse uscire un MacBook e un iPhone, posso uscire solo l'iPhone. Quindi io apro, open case, open. Ok, ci siamo. Io del Apple Airport Express non me ne faccio una beata. Lo vendiamo, 170 dollari 170 credit Non ancora più di prima Vai con un'altra Nuovo giro Nuova la corsa No Vabbè raga Ho trovato la. iMAC! 1500 dollari di valore ma io ho bisogno di un iPhone Ho bisogno di un iPhone Sicuramente voi starete pensando Ma perché non ti prendi l'Apple iMac Io ho bisogno dell'iPhone X Ho bisogno dell'iPhone X perché il mio è distrutto Il computer ce l'ho A malincuore scartiamo questo oggetto Lo rivendiamo E abbiamo ben 1600 dollari di crediti. Chiamateli come volete Allora io direi di Andare sulla home e aprire la cassa più grossa, che c'è quella da 99 dollari. Open, open. Per chi è nuovo, sicuramente si starà stupendo del mio comportamento, starà dicendo ma questo era imbambito. Invece, cioè, per chi mi conosce, sa che sono fatto così. Io tengo gli occhi chiusi, non me ne faccio niente del wifi projector. Sel item, sel, sell item, sel, item Raga, io nella vita sono sfortunato, sia in amore che nel gioco, in tutto. Ok. Occhi okay, chiusi. Mi ha aperto. Pertito? Eh? Eh? Oh io ci rinuncio, basta. Io Maria, io esco, esco Maria. Apriamo. Mi, vuo, mi vuole male Oh ma mi, vuo, mi vuole male Mi vuole male Ancora questo smart home hub Che non so cosa sia Un'altra tastiera Un'altra tastiera Vendiamola Dai Dai Per uno Per uno Ce l'ho Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Non ci credo Non ci credo raga Non ci No raga Non ci credo Eccolo Eccolo Deliver Sarebbe Ok devo, devo Mettere tutti i miei dati di spedizione Vi giuro che non sto nella pelle, non vedo l'ora che mi arrivi Ovviamente quando mi arriverà l'iPhone farò un ulteriore video dove mi mostrerò il mio nuovo iPhone E vi proverò che l'ho vinto davvero, che non è, l'hai capito Spero che il video vi sia piaciuto e vi lascio il link del sito in descrizione Ovviamente io vi ricordo per un'ulteriore volta che avevo l'account premium Ok, con l'account premium c'è più possibilità di vincere qualcosa Uff, Raga, non riesco più a parlare, non sto nella pelle Non ci credo che ho vinto un iPhone X, eh? non ci credo Comunque io vi saluto, mi raccomando lasciate un bel mi piace, se avete visto il video fino alla fine commentate con hashtag fino alla fine e ancora grazie davvero per come stanno andando i video nell'ultimo periodo, un bacione.